Grazie Presidente. Eh, Anch'io sono membro della Commissione bilancio e sicuramente ho ascoltato in Commissione bilancio il consigliere Figliomeni che da eh, circa un anno o due va segnalando insomma delle, alcuni debiti fuori bilancio che presentano appunto degli interessi passivi elevati. e Quindi dico che sicuramente è giusto intervenire per evitare un danno ai cittadini. E, certo, io non sono un avvocato come lui e non conosco le fasi giuridiche che attraversa una causa e come si possa intervenire per migliorare la gestione dell'iter. Ma posso comprendere sicuramente che le responsabilità amministrative sono in cascata, innanzitutto dell'ufficio dell'avvocatura che dovrebbe eh, diciamo, a grandi linee dare avere delle indicazioni su per evitare che si arrivi al riconoscimento dei debiti fuori bilancio con la corrispondenza di forti interessi e su questo siamo d'accordo. Ci sono poi responsabilità che poi possono in parte competere laddove non fosse dato un corretto indirizzo, anche amministratori, lui ha fatto menzione degli assessori, certo gli assessori dovrebbero essere consapevoli che eh, questo debito fuori bilancio non è stato eh, corrisposto nei tempi adeguati per poter evitare la corrispondenza di interessi, però, ecco mh, sicuramente come abbiamo appeso nell'ultima commissione. Eh, io penso che ogni amministratore che viene a conoscenza di un'ipotesi. Eh, di danno erariale la deve segnalare agli organi preposti, credo che eh, il consigliere Figliomeni questo non credo che l'abbia fatto, insomma. però se, se lo, lo vuole fare naturalmente è compito sia suo che nostro provvedere. Ecco, La consigliera Montella eh, vorrei dire che eh, non tutti i debiti fuori bilancio sono somme urgenze e che quelle sono state eh, oggetto di indagini della Procura della Repubblica per un uso improprio della somma urgenza. Quindi distinguiamo tra debito fuori bilancio che è corrisposto normalmente e un debito fuori bilancio invece che eh, in, potrebbe essere corrisposto per una somma urgenza che non è una reale somma urgenza. Eh, quindi responsabilità vanno identificate, però ecco mi preme segnalare un altro punto. Questa amministrazione ha riconosciuto decine, eh, credo oltre 150 debiti fuori bilancio finora, eh, che significa che ha riconosciuto ad aziende e a eh, singoli privati che avevano eh, diciamo, ricevuto un danno dall'amministrazione, e questo lo hanno detto le sentenze, dei eh, leciti eh, importi a eh, riconoscimento appunto del danno subito. Ma che cosa avevano fatto le amministrazioni precedenti? Ecco, se andiamo sul sito di Roma Capitale troviamo un debito per il 2010, tre debiti per il 2011, sei per il 2012 e sette per il 2013. Ecco, la differenza la danno i numeri a volte, insomma. Quindi eh, forse questa analisi non era neanche nei sogni delle amministrazioni precedenti questa analisi è eh, scaturita evidentemente da un lavoro approfondito che ha fatto questa amministrazione sano per il verso di riconoscimento di legittime eh, cifre a chi ne aveva diritto e eh, sicuramente poi c'è da valutare eh, se eh, non è stato efficace per quanto riguarda la corrispondenza degli interessi quindi io mi auguro eh, intanto nel sottolineare l'ottimo lavoro che sta facendo questa amministrazione eh, devo anche dire che bisogna approfondire la, laddove vi siano interessi maturati che non andavano eh, fatti maturare perché andavano riconosciuti prima. Scusi consigliere, Sul... non si è capita la dichiarazione di voto dopo tutto questo parlare e poi direi di farne anche una per gruppo. Sì, allora eh, intanto vado in dissenso dalla consigliera Agnello così posso. Eh, nel rispetto del regolamento eh, consigliare il mio voto negativo eh, e spiego il perché perché la mozione per me non è lo strumento adeguato per indagare soprattutto chiederlo alla sindaca che no, sono d'accordo con la consigliera Agnello non è un semplice consigliere secondo me dobbiamo farlo come è stato fatto con delibera d'aula, magari anche degli stessi firmatari, però mh, non è lo strumento giusto e per questo motivo voterò no a questa delibera grazie Presidente